Da lei. Allora, quello che dite voi Ferrara, che questo termovalorizzatore, che in realtà c'è anche a Copenaghen, e a Copenaghen, vi ricordo che c'è un termovalorizzatore al centro della città, dove sopra c'è un campo da sci. Allora, voi dite che è un qualcosa che parte già vecchio parte vecchio la domanda che io faccio poi ai miei interlocutori ma la pongo anche ai cittadini è perché l'Europa mette a, al penultimo posto l'incenerimento dei rifiuti perché l'Europa dice che nel 2025 la combustione e eh, la gestione termica dei rifiuti verrà comunque vietata eh, perché gli impianti in Europa stanno chiudendo la risposta io ce l'ho a questo è chiaro, melodia, sono, obsol sono obsoleti perché eh, stiamo andando verso la riduzione dei rifiuti l'impianto Termovalizzatore, termovalorizzatore, ma inceneritore, diciamo usiamo la parola giusta, sarà realizzato tra una decina d'anni, forse un po' meno, ma andrà a regime tra 20. E... Dopodiché, raccolta differenziata è un conto, inceneritore è un altro se si vuole disincentivare, perché questi impianti avranno sicuramente fame, perché dovranno bruciare i rifiuti. E non parlo dell'inquinamento perché c'è anche quello, non esistono termovalorizzatori che non inquinano, ci sono termovalorizzatori che inquinano più o meno.